Cosa è certa, a prescindere da quanto possiamo essere organizzate, precise, perfezioniste, i cambiamenti inaspettati, i problemi, le sfide arriveranno a prescindere e a prescindere non soltanto, eh, diciamo così, dal lavoro che facciamo, ma mh, a prescindere anche da quanto eh, impegno ci mettiamo nelle cose. Ci saranno delle situazioni dove, con tutta la pianificazione del mondo, eh, ci troveremo di fronte a, ad un ad una forma di pressione, chiamiamola così, working under pressure, no? Sara, il fatto sì, di esatto. ritrovarci improvvisamente eh, di fronte ad una situazione imprevista che quindi ci porta a reagire di solito in due modi. C'è chi adora queste situazioni, eh, le, le persone che adorano insomma quella, quella sorta di scarica di adrenalina che arriva e quindi riescono ad eccellere ancora di più e poi invece ci sono eh, le persone come la sottoscritta che si bloccano completamente che entrano in panico perché eh, hanno questo eh, desiderio che poi più che un desiderio è un'illusione lo vedremo insieme di avere sempre tutto sotto controllo e però visto che le situazioni di eh, pressione si verificano eh, sia che siamo fatti in un modo sia che siamo fatti in un altro e tu di working under pressure ne sai parecchio perché ci lavori così Aiutaci a capire quali possono essere gli strumenti pratici più utili che tu stessa utilizzi per te, che ti hanno aiutato a imparare a, a lavorare meglio sotto pressione o comunque a lavorare bene sotto pressione, a non peggiorare uh -huh. le tue performance. Sì. Allora, innanzitutto, un qualcosa che io ho capito, vabbè, diciamo che l'ho sperimentato sulla mia pelle, è che per riuscire a lavorare bene sotto pressione è necessario. Questo è proprio lo metto come punto principale perché se non si fa questo prima o poi si cede, è importante prendersi cura di se stessi, sia dal punto fisico, di vista fisico che mentale, ma nella vita di tutti i giorni, quindi è una questione proprio di stile di vita. E io sono fortunata da, da questo punto di vista perché diciamo che non solo la mia azienda, ma in particolare la mia azienda, però in generale la Formula 1 ha capito questo. Infatti è normale per un team avere una palestra, in, cioè nel sito dove il team lavora proprio, abbiamo, abbiamo una palestra, generalmente c'è la palestra oppure c'è una convenzione con una palestra molto vicina, gratuita, quindi siamo incoraggiati a fare sport, a prendere una, una pausa e poi una cosa generale qui in Inghilterra, ma soprattutto anche nella mia, nel mio team, c'è proprio un discorso di salute mentale, si sta cercando di lavorare per rimuovere lo stigma. E, Alcuni sono stati proprio anche incoraggiati ad avere del training specifico, quindi siamo stati proprio incoraggiati a pensare che se c'è un problema anche dal punto di vista mentale, se appunto lo stress sta diventando troppo, siamo liberi di parlarne, siamo liberi di dire um, qui non ce la facciamo più, insomma è necessario mettere se stessi al primo posto e questo è fondamentale, altrimenti lavoro ad alta pressione non, non funziona, non puoi, Quindi, non puoi reagire. Quindi diciamo prendersi cura del proprio corpo e della propria mente che sembrano delle banalità sì. ma in realtà eh, tanto banali non sono perché di solito soprattutto quando il lavoro eh, diventa una parte molto predominante della nostra vita quindi quando stiamo appunto sviluppando una carriera quando abbiamo una nostra azienda di solito tutto il resto finisce in secondo piano e poi appunto tu hai parlato di, eh, di stigma e tra l'altro ecco eh, c'è questa idea che appunto eh, credo tra l'altro molto forse più preponderante ancora nel mondo anglosassone ma anche in Italia secondo cui appunto non lo so mi viene in mente la prima cosa che una persona ti risponde quando gli chiedi come sta è eh, sono di corsa, però va ah. tutto bene, no? e poi ognuno ha le sue declinazioni regionali, sì. le sue forme di espressione, però è come se eh, fosse un, un, un badge da, da indossare con onore, quello di dire sono sempre piena di cose, sono sempre stressata, sono sempre di corsa, eh, come se il fatto di um, dire mh, va tutto bene, sono tranquilla, mi sto prendendo una vacanza per dire, fosse quasi eh, un riflesso del fatto che non ci stiamo dando da fare abbastanza. Quando in realtà, come ben sottolinei tu e come eh, tra l'altro la vostra azienda ha riconosciuto, nel momento in cui ci prendiamo uno stacco sia fisico eh, che mentale, riusciamo poi a performare molto meglio. Esatto, esatto, quindi da questo punto di vista è proprio siamo incoraggiati ed è, ed è fondamentale. Poi la seconda cosa è ovviamente organizzarsi. La prima cosa che faccio io stessa quando arrivo in ufficio è organizzare quello che devo fare. So quello che devo fare ogni giorno e mh, tendo proprio a fare una lista. Qua ci sono le persone che sono avanti delle liste, le persone che non lo sono, però in realtà fare le liste aiuta ed è importante mettere proprio il nero su bianco all'inizio della giornata quello che dobbiamo fare e magari anche io aggiungo un numerino oppure le scrivo in ordine le cose avere delle priorità, ci sono cose che sono urgenti e che non possono aspettare, cose che sono importanti ma non urgenti, cose che sono urgenti ma non importanti, cose che, insomma, farsi una specie di, di lista e capire quali sono le cose che dobbiamo assolutamente completare, quali sono le cose che è meglio portare avanti il più possibile, eccetera. Questo Quindi, eh, aggiungo, aggiungo su questo, scusami se ti interrompo, che è importantissima la distinzione fra quello che è importante e quello che è urgente, eh, nel senso che altrimenti se non facciamo questa distinzione di solito quello che è importante è quello che io definisco più strategico, non so se sei d'accordo, ma insomma quello che eh, ci aiuta a procedere in direzione dei nostri obiettivi. Quello che è urgente di solito è eh, la chiamata che non era prevista oppure non lo so l'imprevisto che appunto non era previsto altrimenti non sarebbe un imprevisto e che però puntualmente essendo Ehm, fuori da quella che era insomma, la nostra pianificazione, eh, arrivo, diventano i protagonisti e urlano, no? nel senso che hanno una voce particolarmente alta per cui eh, tendiamo ad ascoltare solo loro, il resto passa in secondo piano. Quindi credo che sia importantissimo ehm, sottolineare appunto tu hai parlato di darti dei numeri, poi insomma ci sono un sacco di strumenti che ti consentono di dare colori diversi no? Alle, al task che vuoi, che vuoi che vuoi perseguire quel giorno carta e penna, un software, qualunque cosa e poi per me che lavoro in un team è importante ricordarsi che magari io ricevo un'email o una chiamata da parte di un'altra persona nel team, per me non è importante però diventa urgente perché c'è una persona che aspetta la mia risposta e quindi anche sì. se per me mh, quella può essere l'ultima cosa che io faccio alla fine della giornata, se l'altra persona sta aspettando la mia risposta perché invece per quella persona è importante, io devo rispondere. Quindi è, imparare a riconoscere quali sono le priorità imparare appunto a essere efficienti e comunque io sottolineo il fatto di scriverlo o comunque metterlo nero su bianco perché ehm, questo poi è un altro dei punti che toccherò in seguito è importante avere eh, un'idea chiara di quello che dobbiamo fare durante il giorno e poter essere in grado di anche avere un qualcosa da modificare, nel senso che appunto se arriva qualcos'altro che è più importante o urgente, possiamo fare una croce e dire ok, questo non ce la faccio più, eh, questo va alla scaletta di domani. Quindi flessibilità, potremmo riassumere esatto. una parola, ok? Sì. Poi un'altra cosa, eh, ovviamente lavorare sotto pressione, abbiamo detto che è importante essere efficienti, quindi quando un progetto è completo. Eh, per esempio quando il mio, il mio team finisce una sessione in Galleria del Vento o comunque se c'è un progetto grande in cui stiamo coinvolti, un certo numero di persone sono coinvolte, però anche se è un progetto che sono solo io a portare avanti, una volta che il progetto è completo è importante eh, onestamente analizzarlo e capire cosa è andato bene, quindi strategia che abbiamo applicato e che vale la pena di continuare ad applicare in futuro, Cosa è andato male e perché, e se ci sono delle cose che possiamo fare per evitare che gli stessi errori si ripetano. Eh, eh, spiegaci al ehm. volo cos'è la galleria del vento, prima di la La galleria del vento è sostanzialmente, diciamo, noi simuliamo quelle che sono le condizioni in pista quando la macchina sta andando ad alta velocità. Simuliamo parte delle condizioni che la macchina vede. Quindi abbiamo diciamo un grande tubo a circuito chiuso con un grande ventilatore dentro che accendiamo e questo spara il, il vento a, in caso la Formula 1 si va a circa 48 metri al secondo adesso in chilometri orari non saprei comunque veloci e poi noi sulla nostra, sul nostro modello abbiamo prese di pressione, strumenti vari che ci dicono quali sono le forze che la macchina vede a causa del vento, non a causa di quella che può essere, non so, la forma del, del circuito, quello è tutta un'altra cosa, un altro dipartimento si occupa di queste cose, noi come aerodinamici ci occupiamo proprio degli effetti dell'aerodinamica, quindi come la, la forma dal veicolo interagisce con l'aria la ed seconda. è chiaro che c'è sempre uno spazio di miglioramento quindi questo, certo. questo punto 3 che hai nominato che io riassumerei come analisi obiettiva quindi il fatto di sì. prendere le distanze e dire ok che cosa è, stato, che cosa è andato bene che cosa um, e quindi possiamo replicare che cosa invece possiamo continuare a migliorare um, credo ci impedisca poi tolto fuori dal contesto ovviamente automobilistico e applicato al contesto quotidiano ci impedisca di ristagnare pensando di o aver raggiunto già eh, il, il top che è improbabile aver, aver raggiungere facilmente perché poi insomma significa che smettiamo appunto di imparare ehm, oppure convincerci eh, che non possiamo che non si può fare nulla. Quindi il fatto di dire ok togliamo ogni emozione dal contesto e vediamo obiettivamente cosa si può fare. Qual è il prossimo sì. strumento invece? Eh, questa è una cosa che è importante soprattutto per chi lavora in team, quindi io lo metto fra uno dei primi punti. Per me è importante la comunicazione, perché ovviamente eh, senza comunicazione insomma, dal mio punto di vista non si va da nessuna parte. Innanzitutto comunicare con chi ci ha destinato il lavoro e sia con le altre persone che lavorano nello stesso team. Eh, questo perché innanzitutto se qualcuno mi assegna un lavoro io devo avere un chiaro briefing, devo sapere esattamente che cosa devo lavorare, il tempo è contato, devo avere dei risultati che sono tangibili, quindi devo riuscire a, a usare le mie risorse che sono insomma il mio tempo, la mia capacità in maniera efficiente, quindi se ehm, si ritorna al fatto dell'importante, urgente, se ci sono degli aspetti più importanti di altri allora io saprò se la persona che mi ha assegnato il lavoro mi chiarisce, questo è particolarmente importante, io mi focalizzo su migliorare un particolare aspetto, se eh, appunto si lavora in un team e si parla di un progetto più, mh, più ampio, se magari c'è un aspetto che io sto sviluppando e mi rendo conto che eh, sto diciamo. Um, ho una certa caratteristica che andrebbe bene in, combinata con qualcosa su cui un'altra persona sta lavorando anziché dire ah ok potrei lavorare anche su questo e modificare magari il mio collega l'ha già fatto ma se io non vado da lui glielo chiedo non lo saprò mai quindi appunto è importante comunicare la stessa cosa il mio collega può aver bisogno di un qualcosa che ho sviluppato io, viene e mi chiede. Questo è no, fondamentale di più, eh, la parola comunicazione sembra quasi un cliché, ah vabbè no comunichiamo ogni giorno quindi quanto, quanto può essere complicato comunicare eppure quante volte in team molto più piccoli del, del vostro, comunque sicuramente molto um, meno, pressati da un lavoro di altissima responsabilità, quante volte eh, vengono fatti lavori doppi. Cioè io ne so qualcosa nel senso che comunque lavoro con un team e ho lavorato dentro un team e poi gestisco un team da diversi anni e davvero senza un'adeguata comunicazione fra i singoli membri ehm, e mi è piaciuto molto quando hai detto tra l'altro non è soltanto una comunicazione, è una comunicazione eh, bidirezionale cioè nel momento c'è una comunicazione tra eh, colleghi, tra pari chiamiamola così che è una comunicazione fondamentale per mh, non eh, non perché comunicare è importante e quindi bisogna farlo, ma proprio perché migliora la nostra efficienza. Quando tu mi dici sì. il mio collega potrebbe aver già fatto qualcosa che a me serve per eccellere e accelerare il mio lavoro, eh, questo è, è, un punto, è un punto fondamentale e viceversa perché poi ovviamente... Oh, ancora peggio, magari quell'idea non funziona e lui ha già, già sprecato, la tra virgolette, non perché sa. il tempo non è mai sprecato. Se tu provi e sai che non funziona hai un'informazione. Però non è necessario provare di nuovo, ecco. Chiaro? E poi tu ti riferisci anche a una comunicazione rispetto ai piani alti, chiamiamoli così. Esatto. Poi appunto abbiamo parlato di comunicazione nel senso di divisione dei compiti, più efficienza. Poi si ritorna al primo punto: eh, salute mentale, essere a proprio agio. Se il carico di lavoro che mi è stato assegnato è troppo alto. Io devo comunicarlo perché appunto vogliamo evitare in futuro di ripetere lo stesso errore. Quindi anche lì è importante comunicare: tutto questo non ce la faccio. Eh, magari ci sono persone, ho visto persone che arrivano magari eh, non so, primo lavoro, vogliono fare del loro meglio, iniziano a lavorare ogni giorno oltre 12 ore, sabati e domeniche non è sostenibile, è comprensibile che una persona, appena, soprattutto all'inizio, o comunque magari una, un nuovo ruolo, voglia dare il massimo e voglia lavorare il più possibile e quindi non dice mai di no quando il superiore assegna più lavoro, però appunto non è sostenibile, dobbiamo avere il coraggio di comunicare, bisogna trovare i modi giusti, comunicare che è, appunto il carico di lavoro è eccessivo oppure se magari ci sono imprevisti e il team aspetta il nostro risultato ma magari c'è un imprevisto e quindi non siamo in grado di dare quel risultato in tempo, anche lì comunicare ho bisogno di aiuto oppure è successo questo e nessuno di noi l'aveva previsto, sì, sì. Eh, è importante. E quei, tra l'altro mi, mi sento di aggiungere una piccola tip pratica a questo perché tu hai sottolineato che bisogna trovare il coraggio di comunicarlo nel modo giusto. Eh, una delle forse eh, non lo so è una cosa che, che rispecchia anche il modo in cui, in cui voi procedete all'interno del vostro team ma una cosa che ho notato sia quando lavoravo dentro un team e quindi dovevo rendere conto a qualcuno eh, sia quando invece qualcuno come accade oggi deve rendere conto a me che la chiave è sempre partire dalla soluzione e mai ehm, buttare semplicemente addosso alla persona a cui ti, ti rivolgi il problema. Quindi partire sempre um, in inglese si direbbe starting from a place of solution and not from the, sì. the place of the problem. In italiano è un po', un po' ostica tradurlo letteralmente, però questo significa il fatto di non soltanto presentarti al tuo uh, superiore, al tuo manager o, o chi per lui dicendo ok tro ho troppo lavoro non so come fare, impanicarti no. perché allora entriamo sì, no. nel nel, nel vortice controproducente e spesso la persona dice ok um, lo do a qualcun altro oppure tu non sei la sì. persona giusta, ma dire sì. ok le cose stanno così razionalmente, è successo questo eh, oppure ob obiettivamente questa cosa mi richiede tutto tempo per farlo con una certa qualità e quindi ti chiedo e proporre la soluzione, ti chiedo di esatto. spostare la deadline, ti chiedo e lì già eh, arrivi ed entri in gioco con un piano d'azione e non soltanto con un problema in tasca che riversi sul tavolo sperando che qualcuno eh, come un bravo babysitter ti risolva la questione. Sì, possiamo dire forse in italiano e qui ritorniamo al primissimo punto che è eh, salute mentale, forse l'approccio ottimistico è quello che ci serve, ecco. quindi sempre avere una visione positiva. Eh, quindi dire ok io ho un problema però la soluzione è già qui, Tra l'altro sto proponendo lì. aiutami a decidere oppure è una tua scelta perché tu sei il capo esatto. e, e quindi insomma sempre una visione ottimistica su quello che dobbiamo fare. Ora che abbiamo parlato di quello che possono essere gli imprevisti ritorniamo qua al mio secondo punto ricordarsi che abbiamo una scaletta organizzativa quindi è importante averla nel rosso bianco perché quando succedono gli imprevisti quando ci sono i dettagli che non ci aspettiamo e magari questi dettagli a noi sembrano oh è successa questa cosa, mi ci devo dedicare, dobbiamo essere sicuri di seguire quello che per cui ci siamo organizzati all'inizio della giornata perché abbiamo detto ci sono varie task importanti, urgenti persone che aspettano la nostra risposta, non possiamo partire per una tangente e andare a sviluppare quello che a noi sembra in dettaglio o comunque quello che a noi è arrivato come problema improvviso. E qui, eh, e così, insomma, siamo andati per conto nostro, ci siamo dimenticati di quello che era importante, e a quel punto si arriva alla fine con tutta la pressione e la scadenza e ci rendiamo conto che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Quindi è importante ogni tanto fermarsi e dire: Ok, eh, Sono ancora on schedule. Eh, sì, sono arrivata fin qua. Ok, no. Cosa c'è? Perché? Ecco, cosa e posso fare? E come posso cambiarla eventualmente? Esatto. Quindi flessibilità. Ehm, ci sono questi momenti in cui dobbiamo sempre tornare a quella era la nostra organizzazione iniziale. E tra l'altro su, su questo, scusami ma credo sia importantissimo sottolineare come appunto siano due aspetti diversi perché uno può pensare sia alla ripetizione del fatto di avere la lista. Scrivere no. le cose nero su bianco è molto utile ma spesso eh, ci fermiamo a quello, quindi la lista poi ce la, se la siamo tolta dalla testa che ci riempiva la mente, ce la siamo messa su un pezzo di carta e tendiamo a iniziare la giornata, eh, è un po' l'aspetto anche della forza di volontà no? che va a scemare dall'inizio della giornata verso la fine perché poi ovviamente eh, il nostro secchio di, di, di willpower un pochino si, sì. eh, si corrode, insomma si, si, si riduce e quindi cosa succede? Iniziamo eh, super carichi con, con i primi due punti della lista, poi magari eh, se non lo so, i miei punti sono sei, gli ultimi tre eh, io li dimentico, tanto sono scritti da qualche parte, intanto arrivano nuove cose e il giorno dopo che cosa succede? Che i punti di ieri si sono accumulati a quelli di oggi e eh, comincio ad avere questa lista di, della spesa infinite, quindi sì, l'aspetto no. dei check in credo sia regolari come li chiami tu sia fondamentale in sì. questo senso. E poi tra l'altro il fatto che noi dobbiamo, ci imponiamo di uh, rendere conto alla lista, ci aiuta anche ad essere obiettivi, perché io potrei scrivere la mia lista e nella mia lista potrei scrivere sviluppo una macchina nuova da capo in una giornata. Non è realistico, non ce la farò mai, non lo farà mai nessuno, ma tanto se io la lista non la guardo, esatto. io posso anche scrivere che conquisterò il mondo, che diventerò il prossimo presidente degli Stati Uniti nel 2021. Non è realistico, ma tanto quella lista non la guarda nessun altro, quindi, insomma. No, bisogna essere obiettivi e la lista c'è, non perché abbiamo preso un pezzo di carta, avevamo voglia di fare un po' di doodles, ma c'è perché ci serve, è importante, dobbiamo rendere conto a quello che abbiamo scritto. Poi, altro punto importante, se appunto arrivano i cosiddetti problemi imprevisti, e cose che non ci aspettavamo e quindi c'è il momento di nebbia mentale, il momento in cui panico è la prima cosa che ci viene in mente, di staccarsi dal problema, quindi prendere una pausa caffè oppure andare, una cosa che noi facciamo, e a seconda dei periodi durante l'anno 70 gente che gira attorno al nostro eh, parcheggio, al parking lot, una, un po' di aria fresca, eh, il computer si mette in stand by, vai fuori fai un po' di giri, nel parcheggio abbiamo un parco addirittura quindi penso che appunto il parco ci sia per questo motivo ehm, prendere un po di distacco ehm, anche magari dimenticare completamente il problema anzi forse qual è la cosa migliore ehm, andare a fare una chiacchierata con qualcuno andare a fare un giro prendere un caffè e poi tornare a mente fresca e cercare di analizzare il problema con distacco, no, il panico non può andare da nessuna parte. E questo eh, tra l'altro no, è l'opposto la, la, della reazione che ci verrebbe da avere, di solito sì. eh, reagiamo distinto a una situazione che ci infastidisce o ad una situazione che ci. Che, a cui non troviamo risposta per cui diciamo ok adesso non mi alzo dalla sedia fino a quando questa cosa non no. è risolta. E, e quindi dobbiamo veramente trovare la, la, eh, la forza di ricordare questo punto, la distanza e dire ok no, la soluzione la posso trovare soltanto nel momento in cui faccio in modo che la mia mente possa rigenerarsi perché è così che diventa più creativa, è proprio una forma di um, ringiovanimento, di, di um, sì. refreshing insomma della, di quella che insomma è la nostra, il nostro assetto mentale. Esatto. Poi, eh, altra cosa, abbiamo detto che è importante essere ottimisti, questo è fondamentale, è, è importante avere un piano, è, è importante avere la mente su quelli che sono i nostri risultati positivi, quello che vogliamo ottenere, però diciamo che è, avere un piano B non guasta, perché appunto i risultati inaspettati ci sono e, e essere preparati aiuta aiuta ad evitare il panico, aiuta ad essere più efficienti, aiuta appunto ad affrontare la tensione, a rispettare le scadenze, perché se per esempio io che sto progettando una specifica parte della macchina, eh, non lo so, per esempio vedo un altro team che ha fatto una cosa, oppure io ho un'idea e dico ah, devo dare questa forma, questo componente perché sono sicura che qui è tutta la soluzione e, e impiego tutte le mie energie su quest'unica soluzione, unica forma che magari riesco anche a far funzionare in simulazione. Poi la mando appunto a fare il test in Galleria del Vento, quindi prendiamo misure nel mondo reale e non funziona. Però io non ho un'alternativa uh -huh. perché ero così sicura, ero così ottimista che la mia soluzione sarebbe stata quella giusta che io non ho voluto pensare a un qualcosa di diverso. E questo vuol dire che io ho sprecato il tempo, non, so, cioè non, non nel senso ho sprecato il tempo dello sviluppo perché come si è detto prima anche una risposta sbagliata è utile, però il tempo in Galleria del Vento è limitato, e, e, tra l'altro questo... Quindi, se io non ho un'alternativa ho sprecato l'opportunità. Mi fa pensare che ci sono un po' due scuole di pensiero in questo senso. C'è chi ritiene che avere un piano B in qualche modo ti fa sedere sugli allori perché così sai che il piano mm. A può fallire e c'è chi invece dice no assolutamente il piano B, è, come dici tu non fa mai male. Io sono tra l'altro, non, non essendo amante del lavoro sotto pressione o comunque del lavoro imprevisto, sono un amante della seconda scuola di pensiero. Perché non avere un piano B? Poi non significa che il piano A perde di importanza e lì però sta a noi dire ok do comunque il massimo nel mio piano A pur sapendo che, eh, che, potrebbe, che potrebbe ovviamente fallire, tra l'altro quella è un'opzione che purtroppo non è che la possiamo eliminare mai completamente dall'equazione. No, noi in, in Formula 1 si lavora sempre così, soprattutto <ride> nella dinamica, se eh, un team porta più o meno un update, um, non esattamente ogni gara, ma quasi, forse alcuni team sì, ogni gara, magari anche i piccoli dettagli, eh, quindi diciamo se ci sono, ehm, vabbè, alcuni updates sono più grandi, però più o meno diciamo che se, voi, che se una persona dall'esterno guarda le macchine può vedere, non so, 20 configurazioni diverse nel corso di un anno. In Galleria del Vento le configurazioni che vengono testate in un anno, e non esagero, forse saranno 80. Oh solo una piccolissima percentuale di quello che proviamo effettivamente funziona e va in pista. Perché? Perché abbiamo sempre non solo il piano B, C, D, E, F. <ride> Ottimo. perché dobbiamo provare tante tante tante opzioni e tra l'altro questo si collega al tuo punto al tuo prossimo punto che riguarda se non sbaglio il fatto di accettare che ci sono degli aspetti che vanno al di là di quello che noi possiamo controllare anche esatto. questo è estremamente banale se vogliamo perché è facile no, capirlo in teoria Beh, ovviamente non controllo se piove non controllo se, eh, se, se il weekend insomma posso farmi la gita fuori porta non controllo questo non controllo quello però poi quando effettivamente ci ritroviamo di fronte a fattori che non possiamo controllare perdiamo le staffe sì però alla fine se non lo possiamo controllare vale la pena preoccuparsi <ride> esatto. esattamente. magari sì cioè nel senso ci si preoccupa perché c'è questo pensiero che è qui però alla fine se non lo possiamo controllare è uno spreco di energie quindi torniamo al fatto dell'efficienza se siamo già sotto pressione non vale la pena per noi andare a utilizzare quelle che sono le nostre energie su qualcosa che comunque è al di là del nostro controllo, invece ci sono altri fattori che possiamo mm. effettivamente controllare su cui vale la pena inves investire energie, tempo, eh, soldi nel caso di una grande azienda eccetera. Quindi è importante distinguere fra quelle che sono le cose che possiamo controllare e le cose che non possiamo controllare. Immagino per una persona che ha un'azienda, se c'è una crisi bancaria mondiale come quello che è successo nel 2008, c'è poco che possiamo controllare, ecco. però magari ci sono degli aspetti nel nostro business che abbiamo sotto controllo e quelle sono le cose cui vale la pena dedicarsi e preoccuparsi. E ci sono degli aspetti anche in noi stessi, no? per passare sì. all'aspetto presenza che so che è un punto importante. Uh, della, esatto. degli strumenti che hai in mente che quello sì possiamo controllarlo non che sia facile è una, no non è facile soprattutto quando siamo sotto stress però è importantissimo e, um, è una cosa che si dice soprattutto io come donna magari qualcuno tenta ancora di dirmi questa cosa ah oh, ma tu come donna dovresti essere brava a fare <ride> il multitasking no le donne fanno il multitasking perché le donne sono obbligate a fare il multitasking perché se tu sei una mamma che ha una, una famiglia e un lavoro non può dimenticarsi la famiglia mentre lavora e poi eh, a seconda di quello che è il lavoro che si fa dimenticarsi completamente del lavoro quando si sta prendendo cura della famiglia, quindi ovviamente una donna eh, deve fare il multitasking. Da questo punto di vista mh, si sta migliorando sul fatto che anche gli uomini appunto si prendono cura della famiglia, eccetera. però il multitasking non è mai efficiente, quindi evitarlo il più possibile, evitarlo come la morte è importante quando si, ci si sta dedicando a qualcosa, soprattutto se questa cosa è fondamentale, che noi ci siamo al 100%. Eh, le conseguenze di decisioni prese quando non siamo presenti, di conversazioni fatte, quando non siamo presenti quando stiamo pensando a qualcos'altro possono essere veramente veramente negative quindi sì. è importante evitare il multitasking Una delle cose che eh, a me personalmente aiuta molto proprio per evitare il multitasking è quello di darmi un tempo minimo nel corso della sì. giornata dove mi alleno a non continuamente eh, zompettare da una cosa all'altra. Viviamo comunque in un, in un periodo storico anche dove la tecnologia ci, ci sta educando molto gentilmente al multitasking continuo che siamo donne o uomini, la nostra mente è continuamente sì. frammentata e quindi diventa quasi impossibile memorizzare un passo di un libro, concentrarci sulla pagina che stavamo leggendo, continuare a fare la stessa cosa per tot minuti senza interromperci. Quindi Dire evitare il multitasking è un po' eh, come già ovviamente proporre quello che sarebbe lo scenario ideale, è quasi impossibile per donne e per uomini a mio avviso, però quello che possiamo fare, almeno quello che funziona per me è dire ok, in questa mezz'ora cerco e consapevolmente di non interrompermi con cose inutili poi può essere che non succeda, che non ce la faccia, ma non è ovviamente motivo di scoraggiamento, non è tanto il fatto di raggiungere l'obiettivo quanto il fatto di continuare a provare fino a quando non, non ci riusciamo. E questo tra l'altro si collega al, all'ultimo punto che è quello insomma della prospettiva, al fatto di cambiare prospettiva anche riguardo ai nostri, eh, in questo caso nel caso del multitasking, a un nostro non un nostro fallimento nel tentare di evitarlo, però anche quando parliamo no, di situazioni ad alta pressione, come ben dici tu, cambiare prospettive e guardarle con occhi diversi può rivelarsi particolarmente utile? Sì, altrimenti direi forse è meglio cambiare lavoro <ride> perché, perché appunto l'alta la, pressione, lo stress, Ehm, non solo rovinano la vita, in certi casi si dice anche uccidono, insomma, molte persone si ammalano ehm, ed è importante avere un aspetto, una, una visione positiva, eh, vedere quello che appunto dobbiamo affrontare ogni giorno come una sfida piuttosto che come un qualcosa negativo che ci, di negativo che ci viene imposto dall'alto. Se ci sentiamo, in quest se questi sono i nostri sentimenti forse vale la pena pensare onestamente a quello che vogliamo fare e questo io lo vado, ci sono tante persone che a un certo punto dicono oh, è stato bello, mi sono divertito, la Formula 1 non fa più per me. Assolutamente. E, nessuno di noi eh, quando c'è un collega che decide di andarsene perché dice Oh, non, non ce la faccio più con questo stress, non voglio più, non mi diverto più, non, non, sono più, non ho più l'entusiasmo dell'inizio. Nessuno di noi eh, critica un collega che se ne va per questi motivi perché appunto è difficile, poi alla fine succede che le persone che se ne vanno ritornano alla formula 1 perché dopo che ti abitui a questo ambiente di continui stimoli, continui stress, continui... ti manca. E, e, e vuoi tornarci. Io ho visto tante persone che hanno detto basta, non ce la faccio più e poi dopo due anni erano di nuovo a lavorare in Formula 1, magari in un altro team. Ecco sottolineiamo che ovviamente il livello di stress e di pressione a cui siete abituati voi è veramente alto, quindi quello sì. che mi sento di dire è... Um, non cediamo subito a quello che può essere una situazione di stress, ma cominciamo perlomeno inizialmente, eh, cioè nel vostro caso può veramente poi avere degli effetti deleteri ovviamente sulla propria salute psicofisica. A quel punto uno dice: Ok, prendo le distanze, cerco, prendo una pausa, poi torno, faccio un'altra cosa. E questo può succedere ovviamente anche in altri lavori. L'importante a mio avviso è non usarla come scusa, no? Quindi ogni problema diventa: eh, non lo so, questa è una cosa che noto a volte nel, nelle donne perché eh, siamo molto più emotive degli uomini come, eh, come modus operandi. E quindi spesso reagiamo con tutta questa emotività che ci stressa perché è stressante okay. e trasforma ogni sassolino in una montagna. Quindi ecco, trovare un po', ricordiamoci: ehm, e questo è un appello alle biz girls che stanno ascoltando. Eh, la puntata, ricordiamoci di Sara, <ride> quando siamo sotto pressione e valutiamo se davvero siamo sotto pressione o se possiamo, cambiando prospettiva, affrontare il problema in modo diverso. Per me è normale, il mio capo magari può venire e dire: Oh, è successo che eh, da questo dipartimento hanno chiesto questa cosa, eh, ok, per quando gli serve? domani, ok, cosa <ride> posso fare? cioè, alla fine, questo, se l'altro la domani. Che e io mi strappo i capelli. Questa è la prova che, che ci si niente. può allenare anche a lavorare sì. sotto pressione attraverso sì. questi punti che abbiamo detto che ricapitolando possiamo eh, riassumere in keyword secondo me hai parlato di cura eh, della propria mente e del proprio corpo, da non sottovalutare assolutamente, andiamo oltre gli stereotipi secondo cui lavorare sempre e comunque è la chiave del successo, non lo è. Due, Hai parlato di previsione eh, e flessibilità, quindi organizzare eh, quelli che sono obiettivamente i propri compiti di inizio giornata, però mantenendoci flessibili in maniera tale che non diventiamo, non ci strappiamo appunto i capelli nel momento in cui qualcosa va eh, co come non era previsto. Poi hai parlato di potremmo dire un'analisi obiettiva, quindi il fatto di dire ok ho completato il mio progetto questo è il risultato, a prescindere da, dal fatto che sia buono o, o cattivo, cercare di capire cosa è andato bene e che cosa può essere migliorato. Poi hai parlato di comunicazione, abbiamo detto tanto banale e semplice visto che la usiamo ogni giorno quanto cruciale nel momento in cui soprattutto mh, lavoriamo in team o dobbiamo rivolgerci a qualcuno sopra di noi e parlare con chiarezza. Poi eh, i check in che mi sono piaciuti moltissimo perché appunto mh, sono un uno strumento per ehm, aggiornare quella che è la nostra situazione nella lista di cose da fare e eh, riadattarla alle circostanze. Quindi torniamo all'aspetto del, della flessibilità nell'organizzare nel, eh, nell la nostra giornata. Um, abbiamo parlato di distanza, quindi il fatto di prendere le distanze da una situazione eh, che ci appanna la, la, la mente, e anche se la reazione potrebbe essere quella di sguazzarci dentro nella speranza di trovare una soluzione che tanto non troveremo così facendo. Um, hai parlato di obiettività e di ottimismo, ottimismo unito ad obiettività quindi il fatto di dire eh, sono ottimista sul fatto che il mio piano A andrà bene però eh, se possibile eh, facciamo in modo che se cadiamo, cadiamo sul morbido o non ci rompiamo tutti gli arti del corpo quindi avere un piano B che in qualche modo ci possa, eh, ci possa dare un'alternativa se le cose non vanno come previsto. Um, hai parlato del lasciare andare quindi il fatto di riconoscere che eh, a volte lo stress è collegato al nostro tentativo di controllare situazioni che non possiamo controllare e, e qui tra l'altro lo collego alla distanza, quindi il fatto di dire secondo me ok c'è questa situazione, non dipende da me, non ci posso fare nulla in questo momento, fammi prendere le distanze emotivamente da questa cosa e vediamo se posso trovare un modo alternativo eh, di affrontare il problema attraverso quello che io posso controllare. Ad esempio, e questo è il punto successivo che ha affrontato la presenza. Quindi il fatto di dire ok multitasking è un po' parte del nostro modo di vivere ormai integrato nel nostro DNA, magari mi alleno per un piccolo momento della giornata ad essere pienamente presente in quello che faccio e poi da un piccolo momento diventeranno due momenti, tre momenti, quattro momenti e anche qui graduale senza scoraggiarci. E infine la prospettiva, quindi il fatto di dire ok è davvero una situazione talmente sfidante che va oltre le mie eh, possibilità di, di, di gestione e che sta minando la mia salute e in questo caso cosa conviene che io faccia? Oppure è una situazione che sto ingigantendo per tutti i motivi che abbiamo detto sopra, perché non avevo una lista, perché non ho preso le distanze, perché non ero obiettivo, perché non, ho avuto il mio, non avevo il mio piano B e adesso mi ritrovo no? col sedere per terra e in questo caso cosa posso fare per cambiare il modo in cui guardo le cose. Ti senti di aggiungere qualcos'altro, un, un ultimo boost <ride> per le ragazze in ascolto? Non lo so, io penso la cosa più importante sia divertirsi. Ecco, eh beh, questo <ride> in è quello assolutamente che si fa. la chiave. Altrimenti, non lo so, bisogna, altrimenti cambiare, okay. cambiare, cambiare, non lo so, io alla fine per esempio um, la mia esperienza è... Io non ho studiato esattamente quello che avrei dovuto studiare per fare l'aerodinamico, anche se io sapevo di voler fare l'aerodinamico, forse perché appunto venendo dalla Sardegna nessuno ci credeva che potessi arrivare qua, forse perché i miei genitori non volevano che io non, non, non lasciassi appunto Cagliari. Io ho studiato a Cagliari, ho studiato ingegneria meccanica, ho avuto diciamo un'infarinatura, una cosa di base che mi ha aiutato all'università, però decisamente non ero pronta per fare questo lavoro. Eh, ho deciso che volevo imparare di più sulle macchine, mi sono dato da fare con la formula student, poi mi sono trovata a un dottorato a Londra, ho imparato e adesso sto lavorando in formula 1. Però ogni tanto penso, perché adesso stanno cambiando le regole, non si sa come la formula 1 diventerà nel 2021 e poi ogni tanto penso ma non sono sicura di voler restare, potrei andare a lavorare in Aerospace, potrei andare negli Stati Uniti, oppure potrei cambiare e fare lavorare nel marketing, oppure... Non lo so, non, alcune persone la vedono come una, una sconfitta, il fatto che diciamo non voglio più fare questo, voglio cambiare, invece no, alla fine la cosa più importante è divertirsi in quello che si fa, anche se c'è stress, o anche se non lo so mh, ci sono momenti un po' bui, però cercare di divertirsi e quando non ci si diverte più cambiare. Quindi avere il coraggio di eh, abbracciare il cambiamento che credo forse sì. sia la, la chiave di tutto quanto poi in realtà nella, nella nostra vita. Um, sì. Guarda, io eh, ti ringrazio moltissimo di questi dieci punti, sono stati molto utili, tra l'altro eh, mi, mi ci sono rispecchiata in tutti, eh, infatti ho contribuito a tutti <ride> perché sono dei punti che mi ritrovo poi a, a, ad affrontare, ovviamente non con la stessa tua pressione, sicuramente no, però oh, ogni singolo giorno eh, di lavoro, per cui ti ringrazio molto di averli condivisi con noi. Ricordo alle Beat Girls in ascolto che eh, troverete tutti i punti suddivisi minuto per minuto eh, sotto all'episodio che trovate al sito bezt slash podcast. Eh, Sara c'è una donna che ammiri particolarmente che pensi dovremmo intervistare dopo di te? Oh non so se l'avete già intervistata, una donna che io ammiro tantissimo è Samantha Cristoforetti. Ah non ancora. <ride> Perché decisamente andare nello spazio, diciamo che io ero proprio quella bambina che magari le Vabbè, eh, anni Ottanta, quando ti chiedevano cosa vuoi fare da grande, le bambine dicevano la maestra o oh, la mamma, e io dicevo l'astronauta. <ride> ah, <ride> avevi già le idee <ride> abbastanza chiare, mettiamola così. E quindi insomma, ecco fantastico, Sara. Ti ringrazio ancora moltissimo. Grazie a voi. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero